Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Siamo qua oggi su un gioco un po' diverso su Gotham City Impostors free to play. E free to play. Che cazzo di. Ti... Beh, free to play. E è disponibile su Steam gratuitamente, si può scaricare, appunto. Basta solo fare login, appunto, tramite eh, tramite Steam, appunto, e scaricarlo. Che cos'è questo gioco? Allora, praticamente sarebbe um, una sorta di Spara tu, c'è cioè un FPS in cui ci sono i jokers contro i bats, ecco diciamo E appunto puoi scegliere la tua classe, vabbè mm, Se le classi possono creare con cecchino e cose così Io ho il rampino, che rampino è una figata perché tipo vai tipo straveloce Mi hanno stuprato, cioè proprio sono cagato in mano, lo giuro ti, ti ho visto, vieni qua Io lo so già che la partita prima l'ho giocata bene perché sì, l'ho giocata bene. Ho detto una partita di riscaldamento. Io ne sono, sono più che certo che invece. Oh, mega quick! Che sta partita invece sarà uno schifo. Sicuro. Perché, ehi, hey, deve andare così. Cioè, devo fare una partita e metterla sul canale. Che ti credi, mica può uscire una partita decente. Oddio, ma oh, spari. Oddio, ma. Ah, no, pensavo di aver fatto doppio. Ah, stavo. Se avessi fatto doppio così, st starei smattando tipo come un pazzo. Dai, vieni qua. Oh, ti ho preso prima io E eh, tipo, com'è? Scusa, vuoi commentare? Ma okay. che? Ah, sì, è vero che okay. Ci sono anche armi strane Ma, porco Due kill, due morti, dai Dai Mi fare una partita decente so. No. Ok, ne ho ucciso doppia Tripla Nice, sto dado Sto dado che fa le triple su Gotham City il gioco in sé è abbastanza carino E' anche abbastanza semplice Ecco non Dove mi Dove cazzo Sei non fatemi urlare Che sono le 11:30 e mezza di no... Di sera Poi mi tocca bestemmiare E eh, non va bene Ma muori un po' Che cercavi di, di uccidermi Col tuo fucile a pompa Lì Boom Morto uno, Morti due. No, no, no, è Tato... Te, mi, da, su devi deve fare i frag moves su sto gioco. Altro che Stevie Scott 4. No, ammazzati. No, no, no. no. Pensavo fosse morto quello. Effettivamente devo abbassare un po' il volume, perché è forse è un po' alto. Al eh, Massimo, lo sentirete un po' alto. Vai, e... Dai, dai, tiro sto rampino. Un difetto di questo gioco. Uh, beh ovviamente è un free to play non va aspettati un gioco perfetto competitivo al massimo un gioco per divertirsi ecco. un difetto di questo gioco è appunto che non ci sono i server quindi si va ancora a host di, qual cioè di qualche giocatore che fa da host della partita eh, quindi molto spesso appunto e, mh, le partite magari potrebbero laggare adesso non è il caso Sì, c'è un leggero ritardo di ping ma questo è ancora nulla perché basta solo vedere se host è una persona che ha un ping pressoché inutile tipo 200 di ping e vi accorgerete la bellezza proprio nel giocare contro questa persona Lost sarà tipo dio sarà dio l'host ve lo assicuro e sto giocando bene incredibile Cioè, tipo 16 kill cioè siamo 26 kill 16 kill le ho fatto io per la squadra vabbè praticamente sto facendo tipo da sniper tipo così sto giocando da solo wow bello di questo gioco Sì, è un gioco ovviamente eh, for fun ecco non nulla di, di competitivo niente ma quello beh era, era sottointeso rimane comunque un gioco abbastanza divertente per passare il tempo e fare i cretini col cecchino magari brah, pensavo magari per portarvi altri video ho sbagliato mi è scivolata la rotellina ma non volevo tirare la granata va ah, bene allora ok noto che è mezzanotte e meno 10. Ah, questo tipo esco in prefire Bastardo Tipo stavo giocando a c 4 Esco in prefire, no? Una cifra io, io, Non fateci caso, io col rampino Ti faccio dei voli dalla madonna Oddio cos'è quella roba lì? non ho mai visto Cos'è il mortaio? Cos Cosa sei? Cosa sei? Ma muori Bastardo il colpo alla testa col cecchino uccide quasi sempre Ah una cosa interessante di questo gioco è Che va anche abbastanza carino a giocare La classe tipo puoi scegliere un personaggio Che sia più agile ma con meno vita Oppure che abbia più vita ma che sia meno agile Quindi meno veloce no? O magari che faccia anche salti minori mi pare Ed è una cosa abbastanza carina questa Perché effettivamente sì, Vuoi giocare pesante tipo col mitraglione bon, Ti metti uno tipo 10.000 di vita Ma che a stento si muove però sono stili di gioco E come ho fatto a uccidere... Ah, gli sono caduto in testa È vero che qua si cade in testa tipo col salto E te lo dà come... Cioè, lo uccidi Muori? E che cazzo moriva a quello? Ho visto uno che mi ha sparato Dove? Che cazzo sei? Ah Eh... Come cazzo? Eh, quello è però viene. Non è così penoso. quello è un amico, che cazzo sto sparando. Co non ti ho preso in testa! Ciao, non so più mirare. È la norma eh comunque per me tranquilli. Queste qua sono nade prese da cot 4 direttamente. Eh. Oddio ho fatto doppia! Penso che abbia fatto doppia Attento a farla pipia a letto Che cazzo dice il personale? Si trova mia, anche tema Esplodi Oddio cosa cosa cosa ho fatto? Ho scopri... Sto gioco per me Ogni tanto ci faccio qualche partita ma boh eh... tipo È strano Perché ogni volta scopro qualcosa di nuovo Un'avventura continua, sto gioco. Allora, se i calcoli non mi ingannano... Qualcuno dovrebbe uscire da quell'angolo lì e invece anche dall'altra parte. Dai, esci di lì che ti ho visto scendere. Dai. Ma ti ho Bastardo. Che cazzo di fine ha fa? fatto? Ti ho tirato una granata. Sparito. Muori ma... Ah, è vero che okay, lo devo prendere in testo Bravo muori Poi che che manca Stiamo, stiamo anche perdendo Scusa quanto Mi chiese sto 128 kill Vabbè E diventi la mia squadra sto giocando solo io Ok Oh cazzo ma è una granata quella Ok, adesso saranno spawnati da sta parte Ipotizzo Visto che non ne vedo più Uno di nemito Di nemico Nemito ho detto Ho detto nemito Ok Boom in prefire Uscendo mirando Ci ho azzeccato quasi però I colpi passano attraverso le foglie Mi sembra di sì Eccolo lì Dai stai fermo Mastardo Mi hai rubato la kill oh, Qua dietro di me No, no, no, no. Sì, mi sa che stai. No, non sta neanche laggando troppo. Diciamo nella media. Rampage, te lo fa quando fai una serie di decisioni abbastanza lunga, mi pare più di 5. E eh dai, le caricatori per ammazzarti. Stiamo giocando a Call of Duty? Oddio, oh. come l'ho arato! Come l'ho arato! Come l'ho arato! Raga Come l'ho arato sto tipo Cioè seriamente Eh quelli aveva 52 di vita gli ho lasciato Schifoso Ma dove? Ah è vero, so, qua è la parte quella in fondo Cioè la parte sotterranea Mmm No, mi sa che perdiamo sta partita, dai. Ho fatto tanto per vincere. Non so, perdiamo. Perché, boh, La squadra abbiamo dei cretini. Aspetta, si una grata giusta lì: doppia, tripla. Dai, No! Ma dai, su! 36 kill le ho fatte io, 36 unici fa. Deve essere primo. No, è arrivato prima Nilton. Ah, beh, dai. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, diciamo, ho fatto un video un po' differente, ecco, perché volevo portarvi così, qualcosa di diverso sul canale. E Spero comunque che il video vi sia piaciuto, vi ricordo di lasciare mi piace o non mi piace per valutare il mio lavoro, vi ricordo di condividere il video, condividere il canale, tutti i link Facebook, Twitter in descrizione. Ci vediamo ad un prossimo video. Ciao a tutti.